ciao a tutti da Cate, e bentornati nel mio canale finalmente dopo tanto tempo sono tornata con un nuovo tutorial ecco oggi vi propongo questa maglietta che ho realizzata all'uncinetto è una lavorazione top down quindi si parte dal collo si fanno degli aumenti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi questa maglia si lavora su un multiplo di 4 catenelle allora io ho avviato per la mia maglia 80 maglie alte, quindi non ho iniziato la mia maglia con le catenelle ma bensì con le maglie alte per ottenere una eh, diciamo una lavorazione abbastanza morbida. Il materiale eh, che ho utilizzato per questa maglia io ho utilizzato questo filato della Tropical Lane Puggiata Bebè Microfibra. A me piace molto, è un filato anche abbastanza morbidissimo, è veramente molto bello. Questo che vedete è un gomitolo da 50 grammi ed è 200 metri circa. L'etichetta consiglia i ferri del 2,5-3 o l'uncinetto del 2,5. Allora, io per la mia maglia e per l'attenzione della mia mano, io lavoro abbastanza stretto, ho provato alcuni diciamo un po di uncinetti il 3 3 e mezzo alla fine poi ho deciso di utilizzare l'uncinetto del numero 4 per eh, diciamo per la mia mano ecco perché io lavoro molto molto stretto e quindi la lavorazione con l'uncinetto del numero 4 risulta abbastanza morbida per questa maglia ho utilizzato 4 gomitoli di questo filato quindi 200 grammi vi dico un po le misure allora per quanto riguarda lo scollo lo scollo misura 22 centimetri la mia maglia è lunga non ho fatto una maglia, una maglia lunga l'ho fatta abbastanza corta che arrivi diciamo alla cintura dei pantaloni questa volta ho voluto una maglietta abbastanza corta quindi la mia maglia misura 50 54 centimetri ed è larga 41 centimetri se volete una taglia più piccola allora iniziate con 72 maglie alte quindi con 72 maglie alte multiplo di 4 abbiamo 18 eh, motivi se volete invece una taglia in più della 44 46 quindi invece di iniziare con 80 maglie alte iniziate con 88 maglie alte con 88 maglie alte eh, otterrete 22 motivi ok Bene, io vi lascio il tutorial, spero che questo progetto vi piaccia, che lo volete insomma realizzare anche voi. Fatemelo sapere nei commenti, se vi piace il progetto eh, mettete un pollice in su. Se non siete iscritti ancora al mio canale, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella. Tornerò ancora con altri tutorial e spero di farvi anche un po' di compagnia. Vi lascio il tutorial. bacio a tutti, ciao. Allora, con l'uncinetto del 4 e mezzo, non so se si riesce a vedere. Ecco. Inizio la mia lavorazione. Inizio la mia lavorazione con delle maglie alte. Quindi non faccio le catenelle. Lavorando le maglie alte, la lavorazione risulta morbida e soprattutto elastica. Se faccio le catenelle la, la lavorazione risulta troppo tesa e non elastica e dato che a me per la mia misura servono 80 maglie allora ho deciso di iniziare con le maglie alte questa è una lavorazione che ho già fatto in alcuni tutorial i miei lavori li ho iniziati con le maglie alte non con le catenelle proprio apposta per ottenere o, diciamo la partenza del mio lavoro abbastanza morbido allora faccio 3 catenelle scusate le mie mani non sono il massimo comunque 1 2 3 catenelle vado nella prima catenella inserisco l'uncinetto prendo il filo e porto su Riprendo il filo ed esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro. Inserisco l'uncinetto nelle due costine che si sono formate lavorando la maglia alta. Prendo il filo e tiro su. Riprendo il filo, esco da 1 esco da due ed esco da due e continuo filo sull'uncinetto giro il mio lavoro e vado proprio qui in queste due costine prendo il filo e porto su ed esco da uno esco da due ed esco da due giro il lavoro entro dentro le due costine prendo il filo porto su. Riprendo il filo sull'uncinetto, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. E continuo così fino ad ottenere 80 maglie alte. Queste sono le mie maglie alte. E il lavoro risulta abbastanza elastico. Vi faccio rivedere sull'uncinetto giro il mio lavoro e vado proprio nelle due costine entro proprio le prendo tutte e due prendo il filo e porto su riprendo il filo sull'uncinetto esco da uno esco da due ed esco da due ci rivediamo quando arrivo alle maglie alte che mi servono Eccomi, allora sono arrivata a 79 maglie alte. Devo lavorare l'ultima maglia, però devo chiudere anche a cerchio. Allora prendo il filo, inserisco l'uncinetto nelle due costine e vado anche, prendo l'altra estremità. E inserisco l'uncinetto proprio qui dove ho iniziato con le catenelle prendo il filo ed esco da 3 prendo il filo esco da 2 e adesso devo chiudere dovrei chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima ma dato che adesso nel primo giro devo lavorare delle maglie alte in rilievo davanti chiudo la mia maglia alta inserisco l'uncinetto dietro alla maglia alle 3 catenelle prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima così la prima maglia adesso è in rilievo faccio 3 catenelle Anzi, scusate cambio anche uncinetto quindi adesso lavoro con l'uncinetto del numero 4 e inizio con 3 catenelle 1 2 3 3 catenelle sono la prima maglia alta vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta in rilievo <coughs> davanti <coughs> lavoro la maglia seguente lavoro una maglia alta e una maglia alta ancora nella maglia seguente quindi lavoro 2 maglie alte a rilievo davanti e due maglie alte normali quindi ho lavorato le mie due maglie alte adesso lavoro 2 maglie alte a rilievo 1 2 maglia seguente lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta e ancora maglia seguente una maglia alta in rilievo maglia seguente maglia alta in rilievo così lavoro adesso nelle due maglie seguenti faccio una maglia alta maglia seguente maglia alta nella maglia seguente lavoro la maglia alta in rilievo davanti 1 maglia seguente 2 continuo così fino alla fine del giro quindi 2 maglie alte 2 maglie alte a rilievo 1 2 maglia seguente una maglia alta maglia seguente maglia alta quindi dopo che ho lavorato le due maglie alte adesso lavoro le due maglie alte a rilievo Così. vado avanti e ci ritroviamo alla fine del giro allora sono quasi alla fine del giro devo lavorare le ultime due maglie alte e adesso chiudo il giro chiudo sempre in questa maniera passo l'uncinetto dietro alla maglia alte rilievo prendo il filo e chiudo Inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in rilievo quindi ripeto adesso il giro faccio questo giro e poi ancora un altro 2 maglie alte 2 maglie alte in rilievo davanti 1 2 2 maglie alte allora vado avanti finisco questo giro e poi iniziamo la lavorazione Voi, se volete potete fare questo giro e poi ancora un altro oppure vi fermate come me um, a questo giro ok allora eccomi sono alla fine del giro ho lavorato le mie due maglie alte a rilievo due maglie alte adesso chiudo in questa maniera passo dietro alla maglia alta e chiudo con una maglia bassissima perché queste due maglie le lavoriamo sempre in rilievo davanti. Quindi faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia. Lavoro nella maglia seguente ancora una maglia alta in rilievo. Allora, qui mi trovo due maglie alte. Lavoro una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta al centro delle due maglie. Quindi faccio un aumento una maglia alta sulla maglia alta così adesso due maglie alte rilievo davanti 12 e ancora qui mi trovo le due maglie alte quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta una maglia alta al centro delle due maglie quindi faccio l'aumento e una maglia alta sulla maglia alta 2 maglie alte in rilievo davanti 1 2 vado sulla prima maglia alta una maglia alta al centro delle due maglie e una maglia alta nella maglia alta la maglia seguente mi trovo la maglia alta e rilievo davanti e ancora la maglia seguente una maglia alta e rilievo e continuo così fino alla fine del giro Due maglie alte rilievo e così via allora arrivata alla fine del giro ho lavorato le mie due maglie alte rilievo tre maglie alte e adesso chiudo con una maglia bassissima inizio con 3 catenelle e lavoro la maglia alta seguente in rilievo quindi le due maglie alte in rilievo adesso dobbiamo ripetere lo stesso giro quindi facciamo due maglie alte rilievo e tre maglie alte 2 3 2 maglie alte a rilievo e 3 maglie alte quindi lavoro 3 una maglia alta in ogni maglia 1 2 3 2 maglie alte a rilievo così Tre maglie alte e due maglie alte in rilievo, bene. Arrivo alla fine del giro. E eccomi, allora ho finito il mio giro e chiudo come sempre in questa maniera. Passo l'uncinetto dietro la maglia alta e rilievo e chiudo con una maglia bassissima. Allora abbiamo fatto per due volte un giro con tre maglie alte. Quindi abbiamo aumentato di una maglia. Abbiamo iniziato con due maglie alte, adesso 3 maglie alte. Adesso inizio con 3 catenelle. Che sono la prima maglia alta lavoro nella maglia seguente la maglia alta in rilievo adesso dobbiamo lavorare 4 maglie alte quindi vado nella maglia subito dopo la maglia alta rilievo lavoro una maglia alta faccio qui l'aumento quindi 1 e poi lavoro le tre maglie alte 1 2 3 e 2 maglie alte rilievo 1 2 subito dopo la maglia alta a rilievo proprio qua in questo spazio lavoro una maglia alta e poi le tre maglie alte 1 2 3 e 2 maglie alte a rilievo adesso vi spiego allora questo è come si presenta il lavoro allora abbiamo fatto due giri con tre maglie alte adesso qui ho fatto un aumento 4 maglie alte nel prossimo giro ripeto il, il giro quindi lavoro 2 maglie alte in rilievo e 4 maglie alte sulle 4 maglie alte ok quindi faccio due giri con 4 maglie alte due giri con 5 maglie alte due giri con 6 maglie alte due giri con 7 maglie alte e due giri con 8 maglie alte quindi ogni volta che aumentiamo di una maglia dobbiamo ripetere il giro ripeto abbiamo fatto i due giri con le due maglie alte due giri con tre maglie alte quindi ho aumentato di una maglia ho lavorato 3 maglie alte e poi ho ripetuto il giro senza fare l'aumento quindi due giri con due maglie alte, due giri con tre maglie alte, due giri con quattro maglie alte, così via, fino ad arrivare a otto maglie alte, ok? Quindi questo è il mio primo giro di quattro maglie alte, perché sto facendo adesso, sto aumentando adesso una maglia. Nel prossimo giro lavoro le quattro maglie alte sulle quattro maglie, nel prossimo giro ancora aumento di una maglia, quindi lavorerò 5 maglie alte, e 2 maglie alte rilievo nel prossimo giro ancora lavorerò le 5 maglie alte sulle 5 maglie alte io adesso vado avanti ci ritroviamo quando eh, quando arrivo alle 8 maglie alte allora rieccomi io sono arrivata a lavorare le mie 8 maglie alte vi faccio un piccolo riepilogo quindi abbiamo iniziato <coughs> due maglie alte rilievo e due maglie alte ok quindi l'ho fatto per due volte il primo giro non lo conto quindi va conto 1 e 2 <ride> poi ho fatto due giri con tre maglie alte quindi nel terzo giro ho fatto un aumento invece di due maglie alte Ho lavorato 3 maglie alte quindi ho fatto due giri con tre maglie alte poi ho aumentato ancora di una maglia e ho fatto 4 maglie alte e ho lavorato 4 maglie alte per due giri poi due giri con 5 maglie alte due giri con 6 maglie alte due giri con 7 maglie alte due giri con 8 maglie alte adesso arrivata alle 8 maglie alte adesso devo andare a stringere se per voi il lavoro è insomma è ancora un po stretto invece non vi fermate a 8 maglie alte ma andate avanti con 9 o anche 10 maglie alte ripetete il giro il giro due volte quindi come abbiamo fatto qui se aumentate di una maglia invece di 8 ne fate 9 fate due giri con 9 maglie alte se decidete di fare 10 maglie alte lo fate per due giri ok bene adesso qui vado a stringere quindi dobbiamo iniziare a formare la punta e lavoro in questa maniera quindi qui ho chiuso nella maglia alta il rilievo inizio con 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta nella stessa maglia lavoro ancora una maglia alta il rilievo faccio la stessa cosa nell'altra maglia 1 allora qui mi trovo le otto maglie alte salto la prima maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta vado a diminuire adesso lavoro 7 maglie alte 3 4 5 6 7 e qui devo lavorare le maglie alte a rilievo 2 in ogni maglia quindi ho lavorato 2 nella prima e 2 nella seconda maglia 1 rientro 2 e qui lavoro 7 maglie alte salto la prima vado nella maglia seguente e lavoro la prima delle 7 1 2 3 4 5, 6, 7, vado nella maglia in rilievo, lavoro 2 maglie alte, 1, o rientro, 2, maglia seguente, 2 maglie alte rilievo, e poi continuo a lavorare 7 maglie alte, così, ci ritroviamo qui alla fine del giro, ho finito il giro quindi vado a chiudere nella maglia alta il rilievo con una maglia bassissima inizio con 3 catenelle e vado nella maglia seguente qui dove ho lavorato 2 maglie alte rilievo vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta qui al centro lavoro una maglia alta 2 maglie alte in rilievo 1 2 così ora qui abbiamo lavorato 7 maglie alte adesso lavoriamo 6 maglie alte salto la prima maglia vado nella maglia seguente lavoro 1 maglia seguente 2 maglia seguente 3 maglia seguente 4, maglie seguente 5, maglie seguente 6. Qui lavoro le due maglie alte a rilievo, 1, 2. Al centro delle maglie in rilievo faccio una maglia alta e due maglie alte a rilievo. E poi qui lavoro le 6 maglie alte salto la prima maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia e vado avanti così per tutto il giro finito il giro chiudo come sempre nella maglia alta rilievo, con una maglia bassissima 3 catenelle Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in rilievo. Qui al centro ho lavorato una maglia alta, adesso lavoro 3 maglie alte. Vado ne, qui in questo spazio lavoro una maglia alta, una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta prima della maglia alta in rilievo. Quindi adesso mi trovo 3 maglie alte. 2 maglie alte a rilievo: qui ho lavorato 6 maglie alte, adesso lavoro 5 maglie alte quindi salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta 1-2-3-4-5. Qui mi trovo le due maglie alte a rilievo e le lavoro le due maglie qui mi trovo una maglia alta ho lavorato una maglia alta al centro delle maglie alte rilievo e quindi faccio una maglia alta una maglia sulla maglia alta e subito dopo ne faccio un'altra e due maglie alte rilievo continuo e qui lavoro 5 maglie alte salto la prima vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta quindi 1 2 3 4 5 e poi ripeto le due maglie alte rilievo qui devo fare l'aumento quindi mi trovo una maglia alta lavoro una maglia alta una maglia alta sulla maglia alta e subito dopo ne faccio ancora un'altra quindi mi trovo 3 maglie alte e 2 maglie alte a rilievo così quindi qui andiamo a stringere facciamo la punta e qui andiamo ad allargare ok bene ci ritroviamo alla fine del giro allora ho finito anche questo giro chiudo con una maglia bassissima nella maglia alta in rilievo inizio con 3 catenelle e lavoro la maglia seguente in rilievo qui abbiamo 3 maglie alte quindi adesso lavoro 5 maglie alte faccio un aumento all'inizio e dopo la terza maglia alta quindi qui in questo spazietto lavoro una maglia alta poi lavoro una maglia in ogni maglia alta e subito dopo qui lavoro ancora una maglia alta quindi adesso in tutto 5 maglie alte nel prossimo giro facciamo 7 maglie alte nel prossimo giro ancora saranno 9 maglie alte lavoro le due maglie alte in rilievo e qui dove abbiamo lavorato nel giro precedente abbiamo lavorato 5 maglie alte adesso lavoro 4 maglie alte salto la prima vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta 1 2 3 4 2 maglie alte a rilievo e ancora qui devo fare gli aumenti mi trovo 3 maglie alte prima della della prima maglia alta faccio un aumento una maglia alta poi una maglia alta in ogni maglia 1 2 3 e una maglia alta subito dopo 2 maglie alte rilievo 1 2 4 maglie alte salto la prima vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta 1 2 3 4 e 2 maglie alte a rilievo ecco stiamo andando a stringere e qui dobbiamo fare gli aumenti quindi in questo giro stiamo lavorando 5 maglie alte nel prossimo giro dobbiamo ancora aumentare quindi da 5 maglie diventeranno 7 maglie alte, e qui dove lavoriamo 4 maglie alte, dobbiamo lavorare 3 maglie alte. Nel prossimo giro ancora, quindi facciamo 5 maglie alte, 7 maglie alte, e poi ancora 9 maglie alte. Qui facciamo 4 maglie alte, poi 3 maglie alte, poi 2 maglie alte, e poi alla fine facciamo una maglia alta. Okay, quindi dobbiamo andare qui, andiamo a diminuire una maglia e qui invece aumentiamo due maglie quindi io adesso vado avanti, ci ritroviamo quando uh, arrivo ad ottenere 9 maglie alte Ok, se il lavoro vi risulta ancora, ancora uh, diciamo stretto, io mi fermo a 9 voi se volete potete continuare fino a 11 maglie alte 11 o 13, lo dovete sempre provare, io man mano che vado avanti provo il mio lavoro eh, e quindi poi mi regolo quando diciamo il punto dove mi devo fermare e siccome io la maglia l'ho già fatta, quindi per la mia misura 9 maglie alte vanno bene allora ci ritroviamo quando arrivo ad ottenere 9 maglie alte qui dove facciamo gli aumenti eccomi allora io sono arrivata fino ad ottenere 9 maglie alte dove facciamo gli aumenti e qui sono arrivata sono quasi alla fine con due maglie alte quindi ho iniziato a diminuire appena quando sono arrivata a otto maglie alte ho iniziato a diminuire 7 maglie alte poi 6 maglie alte cioè ho fatto 7 maglie alte poi ho lavorato 6 maglie alte, 5 maglie alte, 4, 3 e 2 ok quindi qui ho diminuito una maglia e qui invece ho aumentato due maglie ho iniziato con una maglia alta poi 3, 5, 7, 9 ora non faccio più gli aumenti perché per quanto mi riguarda la circonferenza del mio frone a me va bene, però non sono arrivata ancora agli scalfi, quindi farò ancora un paio di giri, perché sono arrivata a 17 centimetri. Quindi per arrivare all'altezza dei miei scalfi devo lavorare fino a circa 19 centimetri. Allora, faccio in questa maniera. 2 catenelle rientro nella maglia in, in rilievo lavoro una maglia alta chiusa a metà così vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta chiusa a metà e chiudo le mie maglie adesso lavoro le 9 maglie alte non faccio gli aumenti 2 3 4 5 6 7 8 9 vado nella maglia in rilievo e lavoro una maglia alta chiusa a metà maglia seguente maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo le mie maglie qui mi trovo due maglie alte quindi lavoro una maglia alta Vado nelle maglie nella maglia alta e rilievo al lavoro una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente maglia alta chiusa a metà. E adesso chiudo le mie maglie e qui lavoro le 9 maglie alte 3, 4, 5, 6. 7 8 9 e ripeto qui dove devo lavorare le maglie alte in rilievo le, lavoro le due maglie alte chiuse insieme 1 2 e chiudo una maglia alta al centro delle due maglie e poi qui lavoro le due maglie alte in rilievo chiuse insieme e vado avanti fino alla fine del giro eccomi finito il giro ho già chiuso nella maglia alta in rilievo adesso vado sotto le due maglie alte in rilievo in questa maniera prendo tutte e due le maglie e lavoro una maglia bassa e due catenelle lavoro le nove maglie alte 2 3 4 5 6 7 8 9 adesso vado sotto le due maglie alte chiuse insieme prendo il filo e lavoro una maglia alta chiusa a metà vado sotto le due maglie alte chiuse insieme prendo il filo faccio una mezza maglia alta cioè una maglia alta chiusa a metà adesso tre punti sull'uncinetto e chiudo tutte le mie maglie e lavoro le mie 9 maglie alte 2 3 4 5 6 7 8 9. chiudo le mie maglie quindi vado sotto le due maglie alte chiuse insieme prendo il filo ed esco solo da due salto la maglia alta vado nelle due maglie alte chiuse insieme prendo il filo esco da due e adesso chiudo tutte le mie maglie e continuo così fino alla fine del giro quindi abbiamo chiuso abbiamo fatto qui la punta vado avanti ci ritroviamo alla fine del giro Finito anche questo giro ho chiuso nella maglia alta il rilievo. Adesso con l'uncinetto vado sotto le due maglie alte, prendo il filo, lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Continuo a lavorare le nove maglie alte. allora Lavoro l'ultima maglia <coughs> qui mi trovo le due maglie alte vado sotto le due maglie così e lavoro un'unica maglia alta e adesso continuo a lavorare le mie maglie alte le nove maglie dopo questo giro poi adesso chiudo divido eh, diciamo conto le mie maglie e chiudo le maniche quindi finisco questo giro e poi ci ritroviamo allora ho lavorato le mie 9 maglie alte qui mi trovo le due maglie alte chiuse insieme quindi vado sotto le due maglie in questa maniera prendo il filo e lavoro una maglia alta e adesso continuo a lavorare le nuove maglie alte ci ritroviamo alla fine del giro e poi chiudiamo per le maniche ok allora finito il mio giro io sono arrivata all'altezza dei miei scalfi allora Sono arrivato ad un'altezza di 19 centimetri quindi io sono pronta per chiudere le maniche in tutto. Mi trovo 200 maglie, ho già messo dei marcapunti. Allora, iniziando con 80 maglie su multiplo di 4, io mi trovo 20 motivi quindi ho fatto 5 motivi per una manica 5 motivi per il davanti 5 motivi per l'altra manica e 5 motivi per il dietro 1 2 3 4 5 quindi ho, ho contato le punte 1 2 3 4 5 per davanti poi 1 2 3 4 5 per l'altra manica e poi ancora 1 2 3 4 e 5 quindi chiudo in questa maniera, io non aggiungo le catenelle, per chi ha un seno eh, diciamo un po' più abbondante, può aggiungere delle catenelle sotto, sotto il braccio, ok. può aggiungere 6, 8, 10 catenelle, dipende dalla circonferenza del vostro seno, io non aggiungo le catenelle anche perché non ho un seno abbondante, allora, La, la chiusura è molto semplice perché lavorerò delle maglie alte quindi non devo seguire oh, no, non devo seguire multiplo allora inizio qui dove ho chiuso nelle maglie alte rilievo faccio 3 catenelle adesso non lavoro più le maglie alte rilievo lavorerò solo maglie alte quindi lavoro le mie maglie Fino al primo marcapunti, ecco qui mi trovo il mio marcapunti, faccio una maglia alta, poi prendo l'altra metà e qui dove ho la maglia alta in rilievo entro e lavoro una maglia alta. Ecco, questa è la mia chiusura. Come dicevo prima: se avete bisogno di aggiungere delle catenelle, fate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io adesso ne metto 6. In caso se avete più, o se avete bisogno di più catenelle, aggiungete 8, 10 catenelle. E poi vado nella maglia alta dove mi trovo il punti e lavoro una maglia alta e questa è la, la maglia. Diciamo si allarga. E quindi avete un pochino di morbidezza in più per quanto riguarda la circonferenza del seno e come ho già detto io non ho bisogno di catenelle perché non ho diciamo non ho un gran seno allora chiudo direttamente con le maglie alte in questa maniera e lavoro fino ad arrivare l'altra manica dove mi trovo qui il mio marca punti e vado a chiudere l'altra metà della manica ok vado avanti ci ritroviamo qui arrivata al mio segnapunti chiudo l'altra manica quindi lavoro una maglia alta dove mi trovo la maglia alta rilievo prendo l'altra metà dove mi trovo la maglia alta a rilievo, lavoro una maglia alta. E continuo adesso la lavorazione in tondo fino ad arrivare a una lunghezza che mi piace. non mi resta altro che lavorare sempre in tondo fino ad arrivare ad un'altezza che mi va bene e poi torno e iniziamo a fare le maniche riprendiamo la lavorazione delle maniche lavoriamo sempre a maglia alta volendo potete fare delle maniche corte o delle maniche a tre quarti maniche lunghe scegliete voi la lunghezza della vostra manica allora io faccio un po di giri e poi torno con voi eccomi qua allora io ho lavorato e sono giunta alla mia alla lunghezza della maglia che mi serve io ho lavorato per 35 centimetri adesso qui farò il bordo il bordo farò un semplice bordo a punto costo, quindi farò due maglie rilievo davanti, due maglie rilievo dietro. Nel frattempo ho fatto anche la manica, io ho deciso di fare la manica corta. A chi non piace può continuare a fare la manica lunga. Ho ripreso le maglie tutto intorno e ho continuato a lavorare eh, la maglia alta. Poi alla fine ho fatto un bordino a costa, quindi ho fatto due maglie alte il rilievo davanti due maglie alte il rilievo dietro per quanto riguarda la manica ho fatto tre giri di maglie alte e questa è la mia manica ripeto se a chi non piace la manica così corta può continuare e fare una manica lunga o a tre quarti allora riprendo la lavorazione qui farò come già detto un, un bordino con delle maglie in rilievo quindi qui ho chiuso la mia maglia adesso dato che devo iniziare con le maglie alte a rilievo chiudo la mia maglia in questa maniera così inizio la prima maglia in rilievo davanti quindi inizio con 3 catenelle vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta in rilievo, maglia seguente, una maglia alta in rilievo dietro, quindi inserisco l'uncinetto dietro al lavoro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta, due maglie alte in rilievo davanti, due maglie alte in rilievo dietro, e continuo così fino alla fine del giro ecco faccio il giro iniziamo il, il giro insieme e poi andate avanti da sole ok ecco mi sono quasi alla fine del giro devo lavorare le mie ultime due maglie alte rilievo dietro E adesso chiudo nella prima maglia, prendendo la maglia dietro. In questa maniera, e faccio una maglia bassissima. Adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano. Quindi, qui mi trovo due maglie alte in rilievo davanti, inizio con 3 catenelle. Per iniziare, con la prima maglia alta, maglia seguente una maglia alta in rilievo davanti, e quindi lavoro una maglia alta in rilievo davanti. Maglia seguente, mi trovo due maglie alte in rilievo dietro e quindi lavoro le due maglie alte in rilievo dietro, così due maglie alte in rilievo davanti e due maglie alte dietro e quindi adesso in tutti i giri dobbiamo lavorare le maglie come si presentano in questa maniera ok quindi io adesso vado avanti voi scegliete quanto volete eh, il vostro bordino ok io vado avanti poi quando mi rendo conto che raggiungo un'altezza che mi piace allora mi fermo quindi penso che farò un 5 o 6 centimetri ok bene adesso lavoro il mio il, mio bor il, il bordo della maglia e poi iniziamo a fare la manica la manica ripeto molto semplice perché dobbiamo riprendere le maglie tutto intorno io ho ripreso 42 maglie e ho lavorato tre giri a maglia alta dopodiché ho iniziato a fare il mio bordino e mi sono fermata io ho deciso questa volta di fare una manica abbastanza corta bene vede avanti poi ci ritroviamo e iniziamo a lavorare la manica allora io ho finito il mio bordo poi alla fine e il mio bordo misura 3 centimetri e mezzo e a me va bene così ora inizio la lavorazione della manica allora io la manica l'ho lavorata con l'uncinetto del 3 e mezzo sapete che la manica, eh, la maglia l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del numero 4 la manica dato che voglio una manica un pochino più stretta Lavorata con l'uncinetto di tre e mezzo, allora, come ho già detto, riprendo le maglie tutto intorno. E io ho ripreso 42 maglie. Allora inserisco l'uncinetto proprio qui dove mi trovo la maglia alta in rilievo, e la stessa cosa faccio dall'altra parte qui prendo il filo. Faccio un nodo e adesso inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta e poi vado a lavorare tutte le mie maglie, nel frattempo nascondo anche il filo. Quindi lavoro una maglia alta in ogni maglia alta. Ok, allora arrivo alla fine del giro. Ecco, riprese le mie maglie, io ho lavorato in queste tre maglie anche in modo da, da non lasciare dei buchi. Quindi ho lavorato... 1 2 3 maglie così e chiudo nella prima maglia nelle 3 catenelle adesso ricomincio e lavoro le mie 42 maglie allora io per la manica ho lavorato tre giri Dopo che ho lavorato i tre giri a maglia alta, poi ho fatto il mio bordino. Ho fatto le due maglie alte, rilievo davanti, due maglie alte, rilievo dietro. Per... Allora, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 giri. Ok? E poi ho chiuso. Qui ancora devo nascondere i fili. E, e questa è la manica. Bene, finisco la mia manica, faccio il mio bordino e poi vi faccio vedere, la metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossata. Bene, con questo io ho finito il mio tutorial, spero che vi sia piaciuto, che è stato di vostro gradimento che anche voi volete realizzare questa maglietta, è molto semplice, però lo sprone è, è veramente molto carino l'ho fatta ho fatto questa maglia l'ho fatta invernale qualche mese fa mi è stata richiesta da tante, da tante persone anche sul mio gruppo facebook creare con katie Ale, e quindi ho deciso di realizzarla questa volta ho deciso di realizzarla con questo filato che a me è piaciuto moltissimo il filato della tropical lana pregiata bebè e. 100% microfibra, è veramente bellissimo come filato, morbidissimo, si lavora bene e poi, soprattutto, mi piace anche eh, l'effetto sulla pelle quando viene indossato: è veramente morbidissimo. Sono veramente molto soddisfatta. Allora, questo filato è un gomitolo da 50 grammi ed è 200 metri circa, quindi rende veramente tanto. Eh, si lavora con i ferri del due e mezzo 3 e con l'uncinetto o oh, con l'uncinetto del due e mezzo per chi mi segue eh, ho detto tante volte che io non diciamo che non seguo sempre i consigli dell'etichetta perché <coughs> ho, ho la tensione della mano abbastanza stretta quindi prima provo il filato e poi decido con quale uncinetto lavorare questa volta ho voluto lavorare questa maglia con l'uncinetto del numero 4, quindi sono andata dall'uncinetto dal 2,5 dall dal, eh, io addirittura ho lavorato con il numero 4 perché volevo una lavorazione molto morbida infatti dalle maglie alte eh, qui si vede che ho fatto delle maglie abbastanza larghe io sono, um, sono veramente soddisfatta e soprattutto sono soddisfatta che ho scelto questo filato che è qualità italiana. Quindi facciamo lavorare anche le nostre aziende italiane. Allora, io adesso lo metto sul manichino e poi nel box di informazioni vi dico anche quanto, quanto filato ho, diciamo, ho utilizzato per questa maglia. Va bene? Ok, io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial, perché eh, faremo questa maglia, diciamo questo, questo disegno, però lo facciamo nel, eh, in versione estiva, ok? Un bacio a tutti e grazie per la compagnia, come sempre grazie che mi seguite, ciao!